Grazie Presidente, ne ruberò molti di meno. Questa mozione è, va a sancire, a coronare uh, un percorso che è stato avviato fino al nostro insediamento per uh, sanare una disparità uh, tra i lavoratori che risale a Uh, oltre dieci anni fa una disparità um, all'interno dei lavoratori, all'interno di Roma Servizi per la mobilità. Uh, in sostanza la famosa quarta area, ovvero una serie di lavoratori che hanno dei parametri uh, molto più bassi uh, rispetto a una parte dei colleghi, ma molto spesso svolgendo mansioni uh, assolutamente, assolutamente identiche. Tant'è che c'erano state anche delle cause vinte uh, da alcuni lavoratori, quindi siamo andati anche a sanare uh, dei potenziali uh, futuri uh, conflitti tra comunque la società dell'amministrazione dell e, e i propri dipendenti quindi eh, si va a superare così la questione della quarta area e a eh, stabilire dei criteri equi eh, per tutti i lavoratori senza discriminazioni, senza distinzioni e ovviamente mh, la mozione è stata scritta a più mani eh, con lo staff dell'assessore eh, Calabrese che ringrazio eh, per questo lavoro, ovviamente tutto il percorso è stato eh, seguito dai vertici di Roma Servizi per la mobilità dell'ingegner Brinchi e quindi insomma è stato un bel lavoro di squadra che va a appunto, mettere la parola fine a questa situazione che si trascinava da, da, molti, da molti anni. Uh, chiaramente nella mozione, siccome questa, uh, questa disparità di trattamento in realtà è presente uh, anche in numero maggiore in ATAC, con questa mozione diciamo, andiamo a chiudere il percorso che è stato intrapreso in Roma Servizi per la mobilità e cerchiamo di aprirlo anche in Atac, è chiaro che Atac versa in situazioni eh, complicate eh, in parte ovviamente eh, sanate con il concordato preventivo in continuità aziendale che però chiaramente vede l'azienda sì su dei binari di risanamento ma dei binari ancora lunghi e pieni di eh, incertezze, quindi sicuramente analogo percorso che vorremmo fare aprire in Atac sarà più lungo e difficile, però è bene anche fare tesoro dell'esperienza uh, accumulata uh, in Roma Servizi per la mobilità per la risoluzione di questo, di questo tema e cercare di fare altrettanto in ATAC nei prossimi mesi, chiaro appunto che questo percorso sarà un pochino uh, più complicato, quindi non voglio ingenerare false uh, aspettative, però sicuramente le possibilità uh, ci sono, grazie Presidente, grazie a tutti.